I quadri del romanticismo sono numerosissimi, sono a Londra per lo più, alla Tate Gallery che è il punto di riferimento per lo studio del romanticismo e poi naturalmente eh, in Germania al Goethe Museum, eh, in Francia al Museo del Louvre che... Alla pari degli altri specializzati conserva quadri imprescindibili per la visione romantica e il suo recupero. Ad Amburgo ancora, per la serie dei musei, il Kunsthalle con Caspar David. Tra le tematiche romantiche accennate nel post uh, particolarmente sintetico, che presenta solo tre quadri, um, c'è quella del genio. L'arte romantica uh, considera il fatto che non si apprende nelle scuole, non si apprende attraverso lo studio, ma è frutto di una soggettività e di una uh, qualità innata che costituisce uh, la uh, base per uh, l'artista e per il genio. Che è la persona che riesce a mediare tra l'infinito e il mondo reale, il mondo sensibile. Il genio quindi eh, difficilmente sottostà alle regole del mondo esterno, ha una interiorità molto sviluppato e per questo non uh, ha una vita regolare ma uh, più che altro uh, sregolata e, e poco canonica um, un'altra delle tematiche interessanti per quanto riguarda il romanticismo è quella della um, anticipare alcune eh, tecniche stilistiche che sono propriamente dell'impressionismo e a tutta prima ad uno sguardo non um esperto parrebbe di vedere nei quadri eh, romantici delle, eh, delle, dei tratteggi dell'impressionismo tant'è che si potrebbero quasi eh, confondere ripeto ad uno sguardo non, non istruito e ehm, effettivamente eh, anche nei testi di storia dell'arte si tratta del fatto che eh, alcuni eh, autori anticipano preludono a certe soluzioni eh, tecniche dell'impressionismo. Si prende ad esempio di solito la scuola di Barbizon, che è un paese eh, vicino alla foresta di Fontainebleau in, fr in Francia, eh, dove il, il capo della, della scuola di Barbizon, che è eh, Théodore Rousseau, eh, usa eh, delle... delle, delle, delle tecniche di pittura che sono uh, particolarmente uh, vicine al, um, alle soluzioni impressioniste. Per uh, quello che riguarda l'Italia, um, di solito uh, si parla di Antonio Fontanesi, che è comunque vicino alla scuola uh, di Barbizon. Per l'editoriale sul romanticismo è tutto, potete trovarmi sul sito internet insidestirecaes.com, ancora sulla pagina Facebook omonima oppure sul mio profilo Twitter at Enicodemi o eh, anche su Teleidea, il canale 190 del Digitale Terrestre. Grazie per l'attenzione e di nuovo e arrivederci.